Nasce la poesia dall'innesto tra paesaggio e memoria. Poiché devo parlare della mia esperienza poetica, e cioè della mia più segreta parte, vi dirò che è proprio su questi termini che io fondo gran parte della mia poesia. Al di là troverete gioco, accademia, oratoria, fredda e sterile versificazione, bravura e singolarità di ricerca, ma la poesia sarà difficile trovarla. Guardate, non si tratta di regola, tantomeno di una scoperta. Paesaggio per me, ha un significato, mentre per altri potrebbe averne uno diverso. Accade come a una mostra di pittura. Lo stesso paesaggio interpretato da due pittori ha due diverse soluzioni. Altrettanto dicasi per la memoria, Paesaggio e memoria sono due termini, due sacchi direi, entro cui alla fine ognuno può mettere quello che vuole. Non si creda che il paesaggio, o meglio, il sentimento del paesaggio, debba rappresentare soltanto le bellezze più o meno oleografiche della natura. Può trattarsi a volte di una figurazione interna, di una vera e propria interpretazione del paesaggio che ci sta dinanzi. E molto spesso un tal sentimento può nascere da un paesaggio nel quale rinveniamo la nostra più intima disperazione. Può trattarsi, cioè, di una zona morta, non viva, niente affatto idilliaca, ma piena di tristi memorie che hanno ugualmente altissima presa sull'animo di chi voglia intenderne le più remote ragioni. Una mutevole varietà di colori, di toni, esiste all'orizzonte del nostro sguardo una variata atmosfera di calda interpretazione delle cose, delle linee, la quale varietà va accolta dalla diversa sensibilità che mute in noi col mutare delle ore. Ma il paesaggio di un luogo, mi direte, resta sempre lo stesso. Potrà variare l'atmosfera, il colore del cielo. Vi dirò, invece, che il paesaggio di un luogo non resta sempre lo stesso. Esso muta non soltanto per fatti esterni, bensì cambia anche per l'interpretazione del poeta, per la tensione, ora accesa, ora sbiadita, della memoria. Eccoci giunti a parlare dei due termini riuniti, paesaggio e memoria, che poi altro non sono. Che la magia stessa della poesia. Hai sulla mano i segni del Mestiere Antico, Padre, quando ritornavi da Santa Margherita con le sume di legna caricate sulle mule. Hai nel linguaggio le parole della nativa terra, dove gli oliveti fioriscono tra i muri delle case a piombo sopra i fossi. Hai nel candore della tua fronte il nome dei compagni, la data delle fiere ove i cavalli si comprano e le donne in processione domandano al beato un buon partito. Hai nel colore dei tuoi occhi, padre, l'antica festa, quando i miei capricci frenavi al suono dei coperchi, quando ti sorridevo al gioco delle dita. La mia poesia Trai motivo di canto dall'esperienza della vita. Non saprei concepire altro modo di far versi. Quando la memoria mi riporta a vedere il viso di mia madre, non so ammirare altrimenti il suo volto se non chino su una macchina Singer. Eppure non si tratta, badate, della donna che mi ha dato la vita. Colei, che ho sempre chiamato col nome di madre, non è unita a me da vincoli di sangue. Credo sia abbastanza chiaro il concetto di una poesia che si amplia nei due termini di paesaggio e memoria. Anche se in questi due grossi sacchi, come li abbiamo chiamati, credo vada racchiuso un altro elemento che a mio avviso è dominante nella poesia di tutti i tempi. Quello, cioè, che potremmo chiamare degli affetti familiari. Tutto lo svolgimento lirico della tradizionale poesia italiana Trova fondamento in particolari affetti, i quali altro non sono che il più naturale e universale motivo che tiene alto il canto dei poeti.